Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Oggi voglio parlare con voi, o meglio, voglio fare una panoramica con voi di una delle ultimissime novità nel mondo del dropshipping sui marketplace che sta letteralmente esplodendo in America, che io sto testando, eh, ho iniziato, e voglio condividere poi con voi. Sto parlando dei Facebook Shops. Avrete visto nel mio canale in passato, Video riguardanti facebook marketplace ok ma non lo confondete con facebook shops che sono due cose totalmente diverse e oggi ti mostrerò cosa è facebook shops che vantaggi ti può eh, ti può dare se puoi registrarti anche tu con iniziale e soprattutto ti farò vedere un negozio così potrai vedere tutte le funzioni di facebook shops e farti un'idea di, della potenzialità che può avere, perché ragazzi, davvero, eh, tramite Facebook Shops ci sono persone che stanno vendendo letteralmente milioni e milioni di dollari in dropshipping. Eh, ma ricapitoliamo un attimo e partiamo, eh, partiamo dal, dal principio. Cosa sono i Facebook Shops? Facebook ormai sta cercando di diventare un marketplace, vero e proprio, o perlomeno, ormai è diventato un marketplace vero e proprio. L'abbiamo visto all'inizio con il marketplace personale degli account personali. Se, eh, se hai seguito i miei video, sai bene che c'era un limite. C'erano diversi limiti al marketplace personale. Uno, non potevi vendere da fuori USA perché dovevi essere un cittadino USA per avere l'opzione di eh, spedizione nel marketplace. Ok, quindi eh, seguimi. Parliamo di vendere nel marketplace Facebook con l'opzione di spedire gli oggetti, ossia gli acquirenti possono pagare direttamente dentro Facebook e Facebook invierà te i soldi e tu puoi mettere il numero di tracciabilità su Facebook come succede con eBay, con Amazon e tutti gli altri marketplace. Questo era possibile con il marketplace personale, eh, però c'erano delle limitazioni in quanto se non avevi un cittadino USA non avevi questa opzione disponibile e se utilizzavi account USA magari tramite VPN o altro eri limitato dal eh, social security number numero personale delle tasse americano che viene richiesto dalla piattaforma quando raggiungi 600 dollari di vendita ok? Eh, quindi era ovvio che se non eri un cittadino USA o avevi a ganci con qualcuno USA non potevi comunque andare molto lontano e scalare questo è il marketplace normale di cui abbiamo già parlato. Qual è la differenza con i Facebook Shops? Eh, devi sapere che da un po' di tempo, parliamo già da penso un paio d'anni, su Facebook è possibile creare le pagine business e questo non c'è nulla di nuovo. In queste pagine business, business era possibile fare una inizialmente una vetrina dove pubblicare i propri oggetti del proprio negozio in vendita, eh, Credo che molti di voi hanno capito cosa intendo nella pagina dell'attività, della, dell potete mettere gli oggetti in vendita e questi oggetti poi avevano un link cioè, per gli acquirenti su Facebook, cliccavano su Facebook e venivano reindirizzati al tuo eh, sito. Quindi un'ottima forma di pubblicità se avevi una pagina su Facebook. Questo poi ha preso il nome di Facebook Shops. Eh, quindi... I Facebook Shops sono pagine business in cui tu puoi vendere gli oggetti. Attenzione, non ho ancora la spiegazione non è finita, quindi no, il bello deve ancora venire. Cosa è successo siccome eh, Facebook vuole diventare un vero marketplace, ha, di recente nel corso dello scorso anno, nell'ultimo trimestre dell'anno, ha aggiunto la possibilità per i Facebook Shops, quindi per le tue pagine Facebook, di eh, pubblicare automaticamente i propri oggetti su vari canali di vendita uno di questi canali di vendita è il marketplace di facebook quindi seguimi tu metti in vendita nella tua pagina business mille oggetti quei mille oggetti puoi, puoi automaticamente abilitarli per i marketplace di facebook quindi 300 milioni di acquirenti USA eh, navigano su marketplace di facebook e possono trovare il tuo negozio i tuoi articoli e con i tuoi articoli del marketplace misti agli oggetti usati e quant'altro. Mi stai se seguendo? Quindi abbiamo un panorama di eh, centinaia di milioni di possibili acquirenti. Oh, scusate ragazzi, avevo fatto vedere il microfono, sono maldestro. Quindi, questo è il Facebook Shops. So che l'introduzione a cosa fosse durata un po', però è importante capire, innanzitutto, cos'è. Ora io andrò a mostrarvelo. E vi farò vedere esattamente come funziona. Quindi mi rimpicciolisco leggermente. Ah, una cosa importante da capire: anche un vantaggio è che questo, questi Facebook Shops si possono integrare con Shopify. Quindi tu puoi vendere i tuoi articoli Shopify, integrare magari Shopify con altre sorgenti, eh, a breve anche AutoDS che è un software di automazione. Per il dropshipping dei marketplace supporterà Facebook Shops quindi potrai eh, integrare tutti i suppliers come Amazon, come eh, Walmart e tutti i suppliers che vuoi su Facebook molto molto facilmente. Io, per esempio, utilizzo eh, Amazon come fornitore e funziona alla grande. Eh, una, eh, una premessa: il negozio che vi mostrerò è semplicemente un negozio nuovo di test quindi è eh, iniziato ieri, però è, imp è importante per capire tutte le funzioni. Eh, non perdiamoci tempo in altre chiacchiere, andiamo a vedere cos'è questo Facebook Shops. Eh, scomparirò perché mi sto spostando in una VPS. Questo qua, ragazzi, è la pagina principale dei Facebook Shops. Eh, come vedete, siamo sul link business di Facebook, Commerce perché Facebook ormai ha una parte dedicata totalmente all'e-commerce, ormai è abbastanza comune in, in America, in Italia ancora queste cose non sono arrivate, però poi, a te non di dirvi che anche se siete residenti in Italia siete residenti in altre parti del mondo, Facebook Shops non è limitato alla a, a, come si dice all'America, all potete anche voi iniziare un Facebook Shop, semplicemente per il check out vi servirà un EIN che è il codice di tassazione americano per le aziende, potete richiederlo facilmente al costo forse di 30 dollari, eh, ma non sono qua per spiegarvi queste parti burocratiche, se vi interessa scrivete la mia email o contattate un esperto del settore, o fate due ricerche, è molto, molto semplice. Eh, torniamo a noi, quindi questa è l'overview, la dashboard, di overview del Facebook Shops come vedete c'è il catalogo gli annunci eh, gli avvertimenti sugli oggetti le vendite come vedete è uguale a qualsiasi altro marketplace vi ricordo che siamo dentro Facebook eh, gli oggetti che vendono di più Grow Opportunities al momento non ce ne sono consigli per la crescita eh, la salute, la salute dell'account e poi abbiamo a sinistra tutte le, le, diciamo, le categorie del nostro negozio molto importante, guardate c'è il catalogo dove potete vedere i vostri eh, oggetti in vendita come questi eh, cliccando su un oggetto come vedete posso vedere la descrizione creare varianti, creare, modificare l'articolo se vado su canali, guardate su canali c'è le ads, che al momento io non le utilizzo, e poi ci sono le sales channel, ossia tutti i posti dove sto vendendo questi oggetti, marketplace e shops. Shops sarebbe la pagina del negozio, marketplace e marketplace pubblico. è importante sapere che potete anche aggiungere Instagram volendo, ok? non si limita solo a Facebook shops. E potete aggiungere poi nuovi oggetti, filtrarli pubblicizzarli aggiungerli in gruppo o usare un'integrazione esterna come uso io io nello specifico uso l'integrazione shopify potete creare le collezioni eh, come su shopify quindi categorie del negozio potete diciamo direttivi a fare tutte le vostre personalizzazioni come potete fare su shopify è molto simile poi avete la pagina problemi Data source eh, che sono eh, i posti da dove prendete gli oggetti. In questo caso c'è la Shopify, è un, un file Excel, e poi gli eventi, se volete, diciamo, eh, collegare ad altre sorgenti di eventi, come ad esempio un Facebook Pixel, perché, ragazzi, è molto importante capire anche che questo negozio si può integrare con il vostro Facebook pixel significa se voi avete un negozio su shopify in dropshipping integrate in marketplace aumentate molto le vostre vendite di traffico organico ma potete anche mettere il vostro pixel e raccogliere molti più dati poi c'è la pagina shop dove potete eh, diciamo personalizzare la vostra grafica al momento lo salto perché è molto semplice semplicemente modificate logo e quant'altro, importante poi abbiamo la pagina ordini, resi e dispute, come vedete è molto simile ad Amazon, Ebay, Newark e gli altri marketplace, non cambia niente, come vedete qua ci sono gli ordini, se io clicco su un ordine mi farà vedere tutti i vari dati, quindi il costo dell'ordine, l'acquirente, Posso contattare l'acquirente, posso contattare il supporto Facebook o posso creare un'etichetta, a me non che sono in dropshipping, posso marcarlo come spedito. A questo punto potrò mettere il mio tracking number e selezionare il corriere. Come vedete ci sono tutti i corrieri mondiali. Ragazzi, è un marketplace a tutti gli effetti e molto completo. Poi ci sono i resi. Che non posso, non, non ne ho, non ve li posso mostrare come funziona in questo negozio. Poi abbiamo il, la parte feedback che qui non ne ho, ma insomma, molto intuitiva. Potete trovare i feedback e le reviews dei vostri acquirenti e le vostre domande e risposte. Avremo i Payout che sono i pagamenti che Facebook ci manderà. Questo è molto importante eh, perché potete avere tutti i vostri report sui guadagni sulle entrate come vedete. C'è il conto bancario, il mio conto bancario, e i soldi Facebook li manderà al conto bancario. Ovviamente vi servirà un conto bancario se volete usare il checkout interno di Facebook, un conto bancario USA. Io ho utilizzato un semplice WISE. Eh, funziona perfettamente. Potete creare report e quant'altro. Poi c'è la parte inbox dove potete comunicare con i vostri acquirenti. Al momento io non ho, non, ho domanda, non ho domande, quindi ho semplicemente l'avviso dell'acquirente che il suo articolo è stato spedito. Poi abbiamo parti molto importanti, abbiamo le ads, potete lanciare le ads per i vostri articoli, è okay? molto più semplice, magari se avete un negozio Shopify pubblicizzarlo in questo modo. Avete le promozioni, quindi fare offerte, quindi percentuali di, di sconto, di, uh, di acquisto e quant'altro. Marketing list. Eh, potete in pratica prendere le email di retenda dal vostro negozio degli acquirenti. Anzi è, è uno strumento potente e completo. E poi abbiamo una delle parti più importanti, ossia la raccolta dati, le vendite, i visitatori, le pagine viste, gli acquisti, eh, quanti degli acquisti vengono dai vostri follower della vostra pagina Facebook e quanti dei non follower? I non followers sono eh, le persone del marketplace. Eh, come vedete, io non ho follower, quindi ho zero acquisti dei follower, sono tutti dal marketplace, le vendite di questo negozio. A questo punto abbiamo eh, distinzione di genere, ragazzi, un sacco, un sacco di dati che ci possono servire anche per costruire le ads. Quindi prendiamo un sacco di dati che possono servirci anche in futuro. Eh, audience, abbiamo di tutto e di più. I luoghi, come vedete la, la maggior parte delle vendite, cos'è è vendita o traffico? No, traffico. La maggior parte del traffico proviene da New York, ma eh, ci sono anche, negozi, anche acquirenti fuori dagli USA. Le lingue e quant'altro. Poi ci sono una serie di impostazioni, ragazzi, va bene, che eh, non vi faccio vedere perché ovviamente ci sono dei dati sensibili. Ma diciamo, questo è quanto. Come vedete, ragazzi, è uno strumento potentissimo, completo e soprattutto versatile per integrare il vostro Shopify o altri canali di vendita tipo WooCommerce, pure supportato. Potete eh, collegarlo con fornitori come Amazon Ah, ho dimenticato di farvi vedere una cosa molto interessante effettivamente, se, andate, se andiamo su marketplace e cerchiamo gli, uh, gli oggetti solo a spedizione, come vedete questi sono oggetti in vendita da vari negozi, eh, qua c'è il prezzo, sotto c'è il nome del negozio, come vedete sono vari negozi, se ci clicco, Eh, ho la pagina di poterlo acquistare o aggiungerlo a carrello come ogni normale marketplace. Ho le informazioni sul negozio: questo negozio ha mille like, eh, le opzioni di spedizione resi, i dettagli la, la descrizione ora se qualcuno se voi fate dropshipping da amazon avete riconosciuto immedi immediatamente la descrizione questa è una descrizione amazon perché questo signore qua questo negozio è un dropshipper da amazon quindi potete trovarli come si fa magari come la ricerca su ebay del dropshipping su ebay per trovare competitors eh, come vedete titolo prezzo e descrizione vengono importati automaticamente Quindi ragazzi, dicevo, è uno strumento potentissimo, versatile, accessibile a tutti, l'unica cosa che vi serve è un'azienda, un EIN, eh, un potete aprire anche un'azienda americana, un LLC con l'Ain ufficiale, e vi costa, credo, sui 250 dollari, eh, massimo 300, quindi poco più di 200 euro, e potete iniziare a fare il shipping. Eh, se volete sapere i numeri, che io non, non vi ho mostrato, ma... Eh, dovrete sapere un paio di cose prima di tutto non ci sono commissioni su Facebook fino al 30 giugno poi le commissioni saranno il 5% quindi in ogni caso ora si vende gratuitamente e quando ci saranno le commissioni saranno molto basse 5% farvi capire l'Iberia arriva a circa il 20% Amazon a circa il 30% quindi il 5% è molto molto poco seconda cosa ci sono centinaia di milioni di acquirenti quindi avete un pubblico praticamente infinito per vendere. Terza cosa, non ci sono restrizioni su dropshipping. Eh, quarta cosa, è molto molto profittevole. È vero che la competizione sta andando ogni giorno, ma stiamo parlando, ragazzi, di Facebook. Se la competizione è morta su eBay o su Amazon, dove ci sono molti, molti dropshipper da molto più tempo, è ovvio che non morirà su Facebook. Eh, fatemi sapere nel, nei, nei commenti, tra l'altro, iscrivetevi, ragazzi, così restate aggiornati su tutti i nuovi eh, video, su tutte le novità. Ma fatemi sapere nei commenti se vi interessa questo argomento, se volete magari guide più dettagliate, esperienze più maggiori, insomma, un, eh, degli aggiornamenti più frequenti sui Facebook, Shops, fatemi anche sapere cosa ne pensate. Eh, ragazzi, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!